Okay. <ride> eh, bello, grazie, ragazzi sono Peragio5 oggi siamo qua in questo nuovissimo video dunque oggi che sto, sto registrando questo video qua è il eh, 9 ottobre e eh, stiamo a 200 iscritti quindi grazie mille raga siamo a 1000 iscritti tanti auguri per me. auguri <ride> oggi siamo qua nel video per agire allo state of play specialmente allo state of play di The Last of Us Part 2 che esce praticamente tra pochissimo intanto siamo qua anche oggi con Alex saluta Alex bella raga anche lui oggi in, eh, in facecam e niente adesso reagiremo al eh, nuovo al trailer di The Last of Us part 2 e niente bella raga e eh, sigla <musica> dunque raga adesso reagiremo al, al video quindi quando ti dico io premi eh, spazio, eh, la barra spazzatrice. Sì, sì. Quindi, 3, 2, 1, premi, let's take a look at another upcoming, upcoming another PS4 game per Play... PlayStation, mi sta caricando <ride> <ride> ci, ci siamo, ci siamo. Poi raga. Precisiamo che noi non abbiamo visto. No, non abbiamo Cuglioni ancora visto. Noi, abbiamo solo sentito parlare. Aspetta, metto un attimo i sottotitoli nel mio Se ci sono Non ci sono i sottotitoli, che bello Che aspettavo okay. A me mi si carica ogni due minuti Ok, ecco Sta andando Ma da che minuto stai? Right. Io adesso starei al minuto 18.53 dal 18,53? Eh? Sì perché sta caricando. Ogni tanto ci mette a caricare, ma è per colpa della mia connessione. Adesso Do... sto io 193. Io 191. 1 Beh raga va, subito piuttosto un attimo solo un po' la qualità, la metto in 4,80 dovrebbe andare più veloce, dovrebbe essere yeah, più fluido. Yeah. Oddio oh, il clicker Madonna è vero Il clicker, chi se non ricorda chi ha giocato The Last Buzz Dio santo Che, che, che grafica guardate che spettacolo Si sì. Ma guarda po Ovviamente raga sarà anche in italiano il gioco Questo è il trailer in inglese okay. Che c'è? E mochi hanno sparato? Ehi hey, oh ieri yeah, oh, yeah. Bella no. mostrupata? Come la vita? Boh non lo so Ma spettacolo Se open world raga Tommy Se open world raga Tanta open roba open world, eh open world Ovviamente raga. non mancheranno le idea. mie live su questo What gioco are you What are you doing? Yeah. Io fa io ma lo so How armed I don't no. care. Oh co! Hanno aumentato le tatti. Eh, le tattiche di combattimento lì. Ma stanno boricani, ci stanno burrigando quest'anno. Oh codio! Oh, e' Joel, è Gioel, Dico, cale Ma guarda quanto cazzo è vecchio Correggio. Joel, Ma è, oh, è diventato vecchio, cavolo Si, sì, sì, è diventato è vecchio 21,20, no, ma Eh, aspetta che oh, è mio No, no, no, mi risuono Stai lasciando, raga, questo qua è tre Che spiegata, eh <ride> 2 21 20 Madonna, no, vabbè. Io ho voglia di. Su Splash Store l'hanno messo? Sì, no, l'hanno so. già messo, ti ricordi? Cavolo, è vero. Comunque, Anche ragazzi, ho... adesso un po' di impressioni, va dunque. Allora. Eh, questo gioco, qua, non so chi si ricorda praticamente, è un gioco ambientato in eh, un'apocalisse Diciamo si può dire così, giusto? In un'apocalisse sì. Di persone infette da un fungo, non ricordo mai il co, Cordyceps cordiceps, ecco, io non me lo ricordo mai porca demonio. Vabbè, comunque il Cordyceps che è un, un fungo che, va al che prende il cervello e inizia a trasformarsi come avete visto nel, nel video, in un, in dei mossi, praticamente assetati di, di parti umane. Cioè, Ovviamente eh, questo video qua poi sarà vietato ai minori, quindi dovete crearvi un account per vederlo. Eh sì. È perché le immagini sono un po' forti, quindi bom. Ovviamente come possiamo vedere al minuto 19... Sì, 19, al 18.34. Aspetta, lo sto mettendo. 18.34. Dove? 34 Dov No, si, sì, 19.34 19.34 No vabbè 29 Possiamo vedere appunto ci sei su.. Cosa, ok, io sono a 28 Eh, messo... come possiamo in pratica vedere? Vediamo appunto Jackson che sarebbe appunto la città dove, dove si vede dove andava dove dove sarebbero andati Eddie e Joel oh, no, no, epilogo per uno della sto basta sì, e da, com da come vedo l'hanno. Eh, è diventata più grande Jackson. Perché mi ricordo dal primo era piccola. Sì, poi... infatti, se andiamo infatti. usciamo e andiamo su Google immagine a cercare The Last of us Dunque, cerchiamo infatti. Adesso vi metto un'immagine, lo sto cercando in questo momento. Ehm... The Last of Us andiamo a cercare, c'è cioè, tipo una foto lì, la vedi. Si dovrebbe vedere anche il in immagini il cosa come si chiama. Prima di continuare, non me ne frego un cacchio. The Last of Us ehm, dovrebbe vedersi se c'è la foto di Jackson, Di Beh. Jacksonville. Ma io Vedo tipo una, una sala enorme, una, una, un, un edificio grosso, si vede. Sì, quello... mi sembra Forse... che sia l'edificio che si vedeva nel finale di The Last of Us. No, no, ma no, non lo so, sinceramente. Cioè, perché mi dà l'idea come se fosse tipo una sala di ritrovo che tutti quanti, tipo... Sì, sì, infatti oh, potrebbe no. essere un, eh, una sala di ritrovo, raga. Poi, allora, vediamo un attimo un po' più avanti... Mm, tanto, dimmi te Vabbè, questi qua poi vabbè, si vede che hanno trovato una. Visto ancora, e l'hanno roba Poi qua, vediamo. Ci sono, vabbè, cani, vabbè, cani è tutto, però. Eh, per chi non lo sapesse, uno linkiamo un video riguardante il. Eh, coso il. Il, il primo Delastovaz vi linkiamo un, un video. E seconda cosa, eh, praticamente oltre che linkarvi con questo video, ve vi diciamo anche noi a voce un po' come abbiamo fatto nella live, non mi ricordo quale, abbiamo, abbiamo parlato un po' di questo Delastovaz qua. Adesso però, seriamente, visto che siamo in un video, lì, calmo, vi parliamo un po' di Delastovaz. Inizia te. Beh, allora, che, che dovrei fare? Scusa, non ho capito, non ho sentito. Dovessi solo parlare di The Last of Us raccontare un po'. Ma del trailer o del... Del gioco, del The Last of Us 1. Perché non lo conoscesse, dei miei iscritti. Sì, di, del allora, gioco, di Last of Us. In pratica questo gioco tratterrebbe... Ehm, sarebbe una storia di... Eh, di un uomo e di una, e di una ragazzina. Di The Last of Us 1, ovviamente. Sto parlando. Eh, in pratica Joel, che sarebbe il protagonista, insieme a Ellie, che anche lei appunto era la protagonista di questo del capolavoro dei 2000, del, degli anni 2012-2013, poi 2013-2014, non ricordo se 2013, non è se non sbaglio. Eh 2013-2014, però vabbè, non mi ricordo. Però 2013 era è... praticamente al. Eh, l'ultimo gioco creato per la PlayStation 3. Cioè in pratica sarebbe il gioco con cui la PlayStation 3 se, se ne sarebbe andata... Con... Poi la nascita della PS4 che poi con la PS5 hanno, hanno fatto la, la versione remasterizzata di questo gioco allora ricordiamo a noi Joel, eh, questa figlia non è che sarebbe sua figlia ma una ragazzina così possiamo dire tra virgolette a caso per lui aveva questa missione di, tra, di portare questa ragazzina alle luci le luci sarebbe un, un, una fazione tra virgolette una fazione che eh, ha il compito di trovare una cura a tutto, a tutto questo inferno che è ospitalista di Uniti. Sì. E, naturalmente prima di, con Joel prima c'era la sua compagna che, però, poi è stata infettata da un runner. Che poi, vabbè, come sapete è morta. Però, non è, non è morta uh, sparando di Joel, ma uh, Tess, che sarebbe questa compagna che si è sacrificata, uh, è morta, non si è sacrificata, due. sacrificata! Anche scusatemi, la mia, stupidà, la mia stupidità. Si è sacrificato per far scappare sì. Joel ed Ellie um, Però parlando appunto... diciamo un po' della figlia Dunque la figlia come sappiamo all'inizio del gioco Se l'avete giocato o avete visto qualche video All'inizio del gioco noi interpretiamo proprio eh, la figlia di Joel Che praticamente vediamo Che viene spaventata E praticamente sta andando a... Sente viene chiamata da. Non mi ricordo, dal fratello di Joel se non sbaglio Ok sì. Viene chiamata e sentiamo che praticamente eh, se non sbaglio gli diceva di andare subito a chiamare Joel. Sì. E dire di andare via. Praticamente dopo un po' di esplosione a casa scendiamo verso la cucina dove lui praticamente entra in casa di corsa con un clinker se non mi... o un runner o un clinker dietro. No, era no. Allora, in pratica entra Joel. Mi dici di stare sta dalle finestre la figlia vuoi poi entra un runner un runner e muore sto runner perché gli spara Joel poi vanno in città, cercano di scappare, vanno al ponte eh, Normalmente le strade so, è, è, è un inferno in poche parole cercano eh, tra virgolette ar in vera, arrivano al ponte con la figlia però prima di toccare, di toccare appunto la strada del ponte c'è un soldato che eh, ferma Joel e sua figlia, in pratica Tommy però stava guadagnando tempo uccidendo i runner perché li aveva, avevano isolati eh, in pratica, questo soldato eh, cerca di far ragione il suo capo: che, perché c'era una bambina, un uomo. Però al capo non si niente, niente. E quindi gli diede l'ordine a questo soldato di sparargli a Joel e a sua figlia. Però eh, sfortunatamente pre prese, prese la figlia di Joel, e il soldato morì con il colpo di pistola del fratello di Joel. Vabbè, poi appunto il prologo sarebbe. Un resumo, sarebbe la morte Di sua figlia E di dove è iniziato tutto questo inferno Sì, infatti Quindi continuiamo In pratica The Last of Us Dopo cosa prende questo nome? L'ultimo di noi No, no, Sergio mi sembra... Sì, sì l'ultimo di noi Prende il nome ehm, The Last of Us. Nel corso della storia Ovviamente Tess, vabbè Prima muore E rimangono loro due Poi andando avanti Con Bill Che sarebbe il capo Cioè, il capo ehm, un, L'unico uomo che a che si trova in una città che sarebbe la città di Bill. Eh, che poi vabbè li abbandona, nel, abbandona, diciamo, abbandona uh, in, doveva prestare una macchina a Joel per, do per dover andare da Tommy. Per poi, perché poi da Tommy doveva consegnargli Ellie. Che poi Tommy doveva, con Ellie doveva andare dalle luci. <coughs> eh, una volta fatto con Bill, eh, Joel e Ellie sono stati. Att uh, vengono attaccati da. Un di banditi, ecco, di banditi da, in una città andando avanti eh, incontreremo due fratelli Henry e Sam che andando avanti ancora eh, il fratello maggiore ovvero Harry, si suiciderà perché uh, ha dovuto sparare a suo fratello perché è stato morto da un clicker e vabbè e come sapete il giorno dopo eh, si è trasformato, trasformato. Sì, Finché... si è trasformato attaccò Ellie e Harry gli sparò e poi si suicidò Ehm, arrivarono da Tommy sì. eh, <ride> arrivarono da Tommy eh, e poi eh, siccome Ellie eh, sentì che lei era un peso scappò però poi a un certo punto Ellie, e, se, Ellie Joel e, e Sam <sì> <sì> <sì> Joel e suo fratello ritrovarono Ellie in una casa poi, quando erano vicino Jackson, ehm, Ellie e Joel ripartirono per la loro strada ri e rimasero ancora da soli. E fino alla fine, quando sono arrivati appunto al laboratorio di non mi ricordo quale città, c'era Marlene, che sarebbe la donna che... È... No, se non ah. sbaglio non era scappata, perché si sentiva un peso. Eh, non mi ricordo. Perché. Però se non mi sbaglio, ragazzi... Eh era scappata per eh, cercare tipo delle cura gioia se non ti ricordi si era ferito cadendo dal palazzo no no aspetta questo questo dopo questo no, dopo era scappata eh. poi, vabbè naturalmente poi non, non ho detto appunto che Joel si è ferito eh, nel aspetta. laboratorio delle luci che laboratorio delle luci non c'era più nessuno però ero, sono venuti dei banditi che li hanno attaccati però cascando da, da un piano Joel eh, si ferì con una spunta un puntone di ferro eh, un puntone di ferro, sì che li trasporta eh. che praticamente sì, gravemente da e... praticamente li buca la, dalla, dalla, dalla schiena uscendo addirittura dalla panza eh, sì, no del genere sono ricordo poi vabbè alla fine poi vabbè naturalmente al laboratorio dove, delle luci dove c'era il capo delle luci ovvero Marlene che sarebbe eh, quella donna che si è presa cura di Ellie da quando era piccola perché sua sua sua, sua la moglie, sì. Scusate, la bestemma Non è possibile che si può balbettare sempre. Allora, la mamma di, jo di, di, di Ellie è morta e quindi Marlene eh, ha promesso a, so a sua mamma di prendersi cura di lei. E così, fe e così fece. Però Joel, quando scoprì che eh, per trovare una cura Ellie do doveva morire lui non, non si è fatto dire due volte e si è fatto strada uccidendo più luci possibili fino a prendere Ellie portarla portarlo in salvo e poi eh, scappare fino a eh, eh, c'è questo epilogo dove sono vicino Jackson e eh, gli, Ellie gli dice a Joel che quello che gli ha detto sulle luci è vero oppure che, no, ha detto Joel ha detto a Ellie che le luci non sono state in grado di trovare una cura e quindi se ne sono andati però questa è una cazzata. Quindi um, Ellie ha dovuto dirlo a Joel se, se era vero. Jo Joel si è stoppato 2-3 secondi e ha detto lo giuro. Però era una cazzata appunto. E poi fini, uh, Ellie dice ok e finisce. E eh, finisce così The Last of Us. E eh, questo qua. Uno era il trailer di The Last of Us Part 2. Secondo era... Questo video qua era anche la spiegazione del primo uh, trailer Spiegato dal nostro sì. amico Alex E... boh Niente Beh. Direi Che ragazzi per questo video è tutto Spero che vi sia piaciuto In tal caso lasciate like, commentate iscrivetevi Siamo sempre ai 200 iscritti Adesso un nuovo traguardo 300 iscritti ragazzi. 300 iscritti è il nuovo traguardo da raggiungere uh, Un salutone da uh, Alex Ciao ragazzi. E eh, anche da me e noi ci becchiamo io o in un prossimo video o in una prossima live. Bella ragazzi. Ciao raga. Ciao. I'm here for the money,